Arriviamo alla parte 4 e parliamo del riuso di dati pubblici, cioè quando il titolare del, della banca dati, colui che realizza la banca dati, non è un soggetto generico privato, ma è un ente pubblico e quindi si entra in, in un'altra, tutta una serie di problematiche diverse. Perché? Perché vabbè, il si è aperto il dibattito, diciamo anche a livello politico, eh, già circa una ventina d'anni fa sul fatto che fosse importante che le pubbliche amministrazioni condividessero almeno tra loro ma anche con i cittadini il maggior numero la, la, diciamo la, la maggior massa di dati a loro disposizione e quindi all'inizio degli anni 2000 vedete in sede europea si inizia a spingere verso una maggiore condivisione e un maggior riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni Esempio, eh, io devo partecipare a io come avvocato, devo partecipare a, so, a una selezione pubblica per diventare consulente di una pubblica amministrazione, c'è bisogno, cioè io ogni volta devo fornire questi dati relativi alla mia attività oppure il comune di Pavia, presso cui sto facendo la selezione, può farsi dare questi dati direttamente dall'ordine avvocati di Lodi dove io sono iscritto. Okay. Perché? Perché a volte cioè, i, i dati sono già in possesso della pubblica amministrazione e devono essere semplicemente condivisi tra loro, condivisi all'interno della pubblica amministrazione. Okay. E quindi è, una, è uno dei principi su cui in teoria si basa anche una, eh, una diciamo, maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Quindi nell'ambito del, del, del, del, del, del tema open data... Eh, il riutilizzo della, della cosiddetta public sector information è un suo, una sua estrinsecazione abbastanza importante. Scusate mi si è stortato un po' il cellulare. Ok. okay. E vedete che ci sono state delle direttive europee abbastanza importanti che hanno eh, dato la direzione. Cioè da qua in poi, dagli anni vedete, 2003 in poi, queste direttive hanno spinto affinché i paesi europei iniziassero a fare norme norme nazionali verso la direzione della, della condivisione della, della libera condivisione di, di, di, di dati pubblici sapete un po come funziona il diritto dell'unione europea cioè l'unione europea fa una direttiva e poi questa direttiva deve essere recepita dai, dai legislatori degli stati, degli stati membri dell'unione no? quindi le direttive sono direttive cioè danno delle indicazioni generali e poi gli stati decidono come di volta in volta eh, applicarle, però ecco, danno quantomeno dei principi comuni a tutti gli stati membri dell'Unione. La prima è del 2003, poi c'è stata una del 2007 relativa ai dati spaziali e geografici, poi c'è stato un aggiornamento nel 2013 e poi quella più recente, che è dell'anno scorso, 2019, che è stata molto innovativa perché vedete che parla di apertura dei dati. Prima si parlava solo di riutilizzo. No, nella prima, quella del 2003, era il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Adesso parlano espressamente, l'ultima parla espressamente di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Come funziona però il diritto d'autore su, su, degli enti pubblici? Cioè, gli enti pubblici hanno un diritto d'autore? Perché questa è la domanda che dobbiamo porci sostanzialmente. E la risposta è sì, però. Cioè, cioè il però è in questo articolo 5. cioè L'articolo 5 della legge sul diritto d'autore esclude dal diritto d'autore solamente, come vedete, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Quindi non dice che le banche dati delle pubbliche amministrazioni sono libere. Un classico esempio di banca dati pubblica è che ne so, gli orari degli autobus. No, gli orari degli autobus del comune di Milano no? o degli orari della metropolitana, quelli che trovate appesi sulla, sulle, sulle, sulle, sui paletti del, del, delle fermate. Quella è una banca dati, perché cioè, altro non è che un elenco di, di, di orari. Quello è un testo di un atto ufficiale? È interessante questa riflessione, perché la, la norma del 1941 parlava di testi degli atti ufficiali, quindi si riferiva più che altro, ad esempio, alle sentenze dei giudici, alle delibere delle pubbliche amministrazioni, ai testi di legge, ai testi normativi, cioè tutti quelli che sono atti ufficiali della pubblica amministrazione. Però se ci pensate anche la banca dati degli orari dei, del, degli autobus è ufficiale perché viene rilasciata dalla pubblica amministrazione e permette ai cittadini di prendere l'autobus, di prendere la metropolitana. Quindi boh, c'è un po' di dibattito ancora aperto su questo, su questo tema. L'articolo 11 sembra dire una cosa opposta, cioè dice che alle pubbliche amministrazioni è comunque riservato un diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto loro nome e, o a loro conto e spese, quindi in generale, salvo il caso dei testi degli atti ufficiali, noi dobbiamo considerare le opere create dagli enti pubblici come tutelate da diritto d'autore. E, um, e quindi servono le licenze. Cioè, torniamo al punto di partenza. Cioè, servono, vabbè, qui vi spiegavo che sono norme solo apparentemente in contraddizione tra loro. Cioè, servono le licenze e bisogna in qualche modo forzare le pubbliche amministrazioni italiane da un lato a rilasciare i dati e dall'altro a rilasciarli con delle licenze open. Cosa è successo però? Che nonostante ci fossero queste indicazioni, cioè il ministero, il ministero, i ministeri competenti già dalla fine degli anni 2000, quindi 2009-2010, stavano dando indicazioni e dicevano signori se volete rilasciare liberamente le vostre banche di dati ci sono già le licenze open, le potete utilizzare, quindi orsù utilizzatele. Eh, C'era un po' di inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni e allora si sono inventati questo, il famoso, il famigerato Open by Default. E come vedete questo nuovo principio è arrivato vabbè, sull'onda dell'entusiasmo del tema Open Data, come vi ho già più o meno anticipato, e anche sulla base delle direttive europee che spingevano in quella direzione. È stato, inserito, è stato eh, introdotto dal decreto Crescita 2.0, che era un decreto de dell'ottobre 2012, poi diventato legge, nel, ehm, nel dicembre 2012, la legge 221 del 2012, è per sfruttare, come ho sottolineato qui, qui in mezzo, per sfruttare in positivo l'inerzia della PA, cioè le PA, le Pubbliche Amministrazioni, non applicavano le licenze open, e allora il legislatore si è inventato una norma che dice che nel momento in cui le. le una pubblica amministrazione mette fuori dei dati e si dimentica tra virgolette perché non è, quasi sempre non è una dimenticanza ma è inerzia è volutamente resistenza a questa innovazione allora in quel caso i cittadini, gli utilizzatori possono liberamente utilizzare quei dati come se la licenza ci fosse ecco perché è open by default cioè inverte quel principio del close by default che riguarda il diritto d'autore in generale. Però cos'è che hanno fatto? Una cosa che io ho criticato e criticherò fino, alla, fino allo sfinimento, l'hanno fatto non toccando la legge sul diritto d'autore, cosa che invece era, era la, diciamo, la, la, il passaggio più sensato, il modus operandi più sensato, ma l'ha fatto come? Aggiungendo una norma, un articolo, cambiando un articolo del codice dell'amministrazione digitale, cioè una, una norma che non ha nulla a che fare col diritto d'autore, e si occupa invece di, di, di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quindi creando a volte un conflitto tra diciamo, una difficoltà nell'interpretazione di norme che sembrano tra loro non, non in linea e non coerenti. Ad ogni modo, eccolo qua, questo è l'articolo 52 eh, che, eh, che è stato modificato per inserire questo, questo principio dell'open by default e lo dice lì, eh, i dati, e i documenti che i soggetti, cioè le pubbliche amministrazioni, pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda dati personali. Il, by default è in, quel, in, quel, in quelle due paroline, si intendono, cioè anche se la licenza non c'è, eh, si può far finta che la licenza ci sia, sostanzialmente. Si intende come se, ok? È un accrocchio, eh? per, per, perdonatemi, cioè, dal punto di vista giuridico è un giro complesso per fare una cosa che si poteva fare molto più facilmente, più eh, linearmente, da un'altra parte. Però ah, no, se sono inventati questa cosa, questo è quello che abbiamo, e, diciamo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, meglio avere questa cosa piuttosto che non avere nulla, piuttosto che avere l'incertezza che c'era fino al 2012. E vedete che, attenzione, dice ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda dati personali. E quindi qua, per la prima volta in questa mia lezione, cominciamo a vedere l'altro livello, l'altro piano, quello, del, quello del, della privacy. Dopo ci, ci arriviamo. L'anno successivo è stato rafforzato, il, il, è stato diciamo, ribadito il, il principio dell'open by default nel cosiddetto decreto trasparenza, che ha aggiunto addirittura delle un elenco diciamo, di dati a pubblicazione obbligatoria. No? Cioè, Alcuni tipi di dati le pubbliche amministrazioni sono proprio obbligate a metterli fuori e nel momento in cui sono obbligati devono comunque rientrare nel, nei principi del cosiddetto riuso, quindi o della licenza open o se non c'è la licenza scatta il cosiddetto open by default. In più sono, sta, sono uscite anche delle linee guida cioè, allora, siamo un po' nel, nel, nel periodo storico in cui le linee guida sembrano le, le, nuove, le nuove leggi, cioè eh, anche se non c'è una legge poi il ministero o qualche agenzia come in questo caso l'agenzia per l'Italia digitale cioè l'Agid che è un'agenzia un ministeriale che si occupa proprio di digitalizzazione della pubblica amministrazione ha emesso queste linee guida che sostanzialmente dicono che, eh, che per fare open data devi utilizzare licenze che vedete, garantiscono un'interoperabilità anche trasfrontaliera tra licenze e un massimo riutilizzo dei dati e quindi arriviamo sostanzialmente alla CC BY, eh, alle, alle licenze con semplice attribuzione. Eh, cioè, tornando al nostro schema di prima, a questa roba qua. Cioè queste che sono, diciamo, quelle della colonnina in mezzo. Cioè le licenze con semplice attribuzione. Quindi l'open data per eccellenza, e questo lo dice appunto un ente che è ministeriale attraverso un documento che è riconosciuto come autorevole, come le linee guida sull'open data, dice che appunto per fare open data correttamente una pubblica amministrazione deve stare in, questo, in, questo, in questa diciamo, gamba dello schema, cioè quelle con solo richieste di attribuzione. Non mi ricordo adesso, ok.